l'estate è perfetta per due cose i fagioli freschi, eccoli qua buonissimi, qua bisogna mangiare perché proteici sali minerali, c'è cioè tutto qua e poi, guardate qui è una cosa che sono straviene, buonissime le cozze, eccole qua quindi, che cosa faremo mai? semplice, faremo cozze e fagioli con i fagioli freschi, una bontà adesso, quindi tutti gli ingredienti cipolla, prezzemolo le cozze già abbiamo detto i fagioli pure, freschi, peperoncino e aglio e un po' di pasta. Mi piace questa qua dentro, va bene? La prima cosa da fare, qual è? Di pulire le cozze. Allora, come si puliscono? Così si toglie la, la barbetta. Allora, una volta levata la barbetta, che succede? Vedete? Sono sporche. Allora, fate così: cozza con cozza. Vedete? Un bel gioco di parole, eh? Però, cozza con cozza diventano belle lucide. Così. Così, non ci sono tutte quelle cosette attaccate. Ecco, vedete? Guardate che bella. Ok? Seconda cosa, i fagioli. scafiamo così. Ecco qui. Come si dice a Roma, scafare. Poi, questi fagioli, che facciamo? Li mettiamo in acqua in piena ebollizione 20 minuti di orologio con gli aromi che volete. Io ho messo l'aglio e già l'ho cotti. Eccoli qua, vedete? Perfetti, buoni che bontà, questa roba che fa bene adesso, apriamo le cose, come? semplice, come piace a noi noi amiamo le cose semplici che le cose semplici sono sempre quelle più buone, no? o no? adesso, aglio, qua un bel pezzetto d'aglio anche in camicia va benissimo, metto qui dentro partiamo subito con il fuoco, forte, l'induzione, io ho l'induzione poi, un gambetto, così il gambetto non tanto deprezzemolo, eccolo qui, e cozze già pulite le andiamo ad aprire. L'olio è pronto, vado con le cozze, vado, eh, guarda qua, che meraviglia, buono, non fate sofisticati, sempre con questi scampi, gamberi, questo è un pesce fantastico, buono, 3,50, oggi ho pagato al mercato quindi, spettacolare, e mangiamo il pesce buono! Mi raccomando il coperchio, perché dobbiamo creare il vapore il vapore affinché la cozza si apra, lascia il liquido che poi sarà il nostro brodo di cottura e non si asciuga la cozza appena si apre, fermatela la voglio morbida, no quella roba rinseccolita, riscaldata, schifosa mi raccomando Guardate qua, allora, quando dico morbide è questo che intendo guardate vedete com'è la cozza? è una morbidezza guardate, guardate che spettacolo, così allora, assaggiamo se è buona veramente allora, proprio... oh, una cosa importante, quando aprite il coperchio lì se si sente il mare, non la fogna se si sente la fogna, si butta tutto perché basta una cozza per venire tutto assaggiamo se è perfetta si scioglie in bocca adesso le sguscio tutte, faccio così, a cucchiaino, così il liquido di cottura li metto così, guardate qui le cozze, perché lo metto qui dentro? perché mantiene le cozze belle morbide cerco di non mettere l'impurità ok, perfetto, ecco qui, ho lasciato qua dentro do la pulità alla mia wok facciamo il fondo l'olio di Agostino, quindi Sommariva Liguria, bello abbondante cipolla quindi mettiamo l'induzione non troppo forte, perché sennò rischiamo di bruciare la cipolla Allora, l'aglio però ce lo metto alla maniera mia, così, un pezzettino così, guardate così, eh? così lo schiacciamo bene bene ecco qua, così nessuno vede niente Shhh, zitti, occhio non vede, guarda non vuole, vai così, poi peperoncino io metto il peperoncino, non stavo scherzando. vai, questo sto a fare la pasta con le cozze e e i fagioli ad agosto Ma mai assaggiata, provata, tiepida, fredda? beh, da dessert, potrebbe essere un pre ecco, la parola di un pre-tesserro è sempre perfetta adesso, i fagioli aggiungo l'acqua di cottura dei fagioli, questo è oro, va? Eh. il liquido di cottura delle cozze, ma non troppo lasciamo cuocere 5 minuti è più che sufficiente, che facciamo bene sapori e poi andiamo a mettere la pasta due fagioli io li schiaccio un pochettino adesso andiamo con la pasta, poca pasta! È cotta! Stop! Da che cosa lo vediamo? Dalla pasta! Allora, metto le cozze adesso, così se si, si riscaldano. Tià, guarda qua che roba! Per tutti quelli che ci vogliono bene guardate che spettacolo che è, guarda qui vai, vai. un goccio d'olio buono, a crudo che fa sempre bene avete fatto caso? Poca pasta tante cozze, tanti fagioli equilibrato questa pure è tiepida leggermente sul freddo a raccozza saporita, morbidosa il fagiolo che c'è la crema dentro al fagiolo e la pasta al dentino buona buona signori piatto stratosferico completo, economico, stagionale e fatelo assolutamente buono andrò mm. oh no, che bontà.